Bentornati su MyFootballJersey Oggi andiamo in Premier League per vedere la prima maglia dell'Arsenal per la stagione 22-23 Questa volta però in versione player perché in versione fan, trovate qui sopra la recensione, l'avevamo già vista La maglia presenta una grande novità il ritorno del colletto Apollo dopo ben 16 stagioni L'ultima volta era presente sulla speciale maglia Bordeaux del 2005-2006 in onore dell'ultimo campionato disputato ad Ibury. Il colletto è accompagnato da un motivo a zigzag che richiama il disegno di un fulmine, un elemento già visto sulla terza maglia 2021-22, trovato in alto la recensione. Il resto della casacca rispecchia il modello ideato da Herbert Chapman, corpo rosso e maniche bianche, con l'aggiunta della scritta Arsenal applicata sul retro del collo.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 player devo dire che ha un tessuto molto più bello della versione fan e vi ricordo che trovate qui in alto la recensione ed è fatta veramente molto bene con tutte le patch attaccate nel modo giusto con una qualità ottima. Il costo lo vedete qui sopra che vi ricordo include anche le spese di spedizione. Qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia